Devi toglierti due peli dal naso da entrambi le narici Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Un nuovo video di cultura giapponese Allora dite goodbye a questo futon Perché finalmente domenica mi arriverà un letto vero Quindi potrò dormire su un materasso Comunque sia, bando alle ciance e iniziamo subito con questo video Lasciate intanto un mi piace Volevo fare questa lista di 10 servizi che il Giappone ti può offrire Che sono veramente a dir poco inusuali diciamo. Molti di voi quando penseranno a servizi strani che può fornire il Giappone magari vi verranno in mente posti come gli host club dove potete bere con sconosciuti molto ben pagati oppure che ne so i made cafe o anche magari vi avevo nominato in qualche video passato i soineia che sono questi locali in cui tu praticamente puoi affittare qualcuno o qualcuna per dormire con te ehm, a pagamento non c'è nessun servizio extra magari vi potete abbracciare ma niente di più comunque in questa lista vorrei praticamente analizzare 10 cose che sono veramente delle cose assurde che il giappone ti offre allora prima di iniziare con la lista comunque ci tengo a precisare che questi 10 servizi non è che che tutti necessariamente siano particolarmente mainstream e spesso pure per i giapponesi stessi questi servizi possono essere alquanto inusuali se vi interessassero questi servizi vi lascio in descrizione i link di tutti i posti dove voi potete usufruire di questi servizi favolosi allora iniziamo con la posizione 10 il servizio ti faccio diventare un tronista sì, cioè, praticamente, non so se avete mai visto il film Hitch, dove c'è praticamente Will Smith che ti insegna come approcciare le donne. Ecco, qui è esattamente la stessa cosa, avrai un consulente che ti insegna come vestirti, come comportarti, per diventare, diciamo, popolare con le donne. A me sembra una cosa assurda, perché non credo che questa sia una cosa che si possa insegnare, però evidentemente se questo servizio c'è, ci saranno delle persone che sono disposte a spendere i soldi per imparare. Posizione numero 9. No, 9. Alla posizione numero 9 troviamo il servizio faccio i compiti al posto tuo. So che per molti studenti magari questo sembra un vero e proprio sogno perché in effetti voi potrete assumere qualcuno che fa i compiti al posto vostro in cambio di soldi. Una cosa interessante di questo servizio è che è sorprendentemente dettagliato, infatti potrete andare da magari una ricerchina di un bambino elementari fino a delle vere e proprie ricerche per magari degli studenti universitari o addirittura per dei lavoratori. Personalmente penso che un buon genitore non dovrebbe usufruire di questi servizi per i loro figli, eh, tuttavia evidentemente c'è qualcuno che lo fa. In ottava posizione troviamo il servizio Gioco ai videogiochi per te Quando l'ho letto mi sembrava una cosa veramente assurda Però evidentemente esiste Soprattutto per i giochi di ruolo Avete presente quei giochi che comunque magari puoi essere bravo Però per riuscire a salire di livello devi starci tante ore E magari ci sono anche tanti lavoratori Che magari stanno in ufficio 12 ore al giorno E quindi non hanno tempo per giocare Però hanno questa passione per questo videogioco Quindi assumono qualcuno dandogli le password in vari modi insomma, per entrare in questo account e giocano praticamente al posto vostro tra l'altro volevo raccontarvi un piccolo aneddoto che mi è successo proprio l'altro ieri in bus eh, stavo parlando con questa simpatica signora che stava giocando penso fosse Dragon Quest però non ne sono sicuro comunque un videogioco per cellulari e ha iniziato a parlarmi, così mi ha detto: Oh, come sei bello, papà, papà, E le ho chiesto: Ma a che gioco giochi? E lei fa: No, veramente mio nipote, è accanto di mio nipote. Sto giocando per lui perché adesso è a scuola, quindi lo aiuto a salire di livello. Quindi mi ha fatto troppo carino che questa signora anziana aiutasse il nipote con il videogioco. Mi ha fatto un po' sorridere. Servizio numero 7 Amici per la pelle: Non so se vi è mai capitato di sentirvi esclusi, e magari guardate il social dei vostri amici e lo confrontate col vostro, e pensate, ma perché? Che la mia vita è così noiosa Niente paura perché da oggi potrete usufruire di questo servizio che è favoloso Questo servizio praticamente vi proporrà degli attori Vi manderà dei veri e propri attori Con i quali potrete fare delle foto magnifiche da postare sui vostri social E fingere di avere una vita anche voi Mamma mia che tristezza ragazzi dove siamo finiti In ogni caso mi chiedo se questo servizio ha anche dei che ne so, sconti per gli amici a lungo termine Sesto servizio, tengo il posto al posto tuo. Oh, Devo dire che questo servizio forse è il primo in questa lista che trovo vagamente utile, perché sapete adesso che comunque è, siamo quasi nel periodo della fioritura di ciliegie e ho tanti amici che lavorano e quindi per fare il picnic ci devo andare nei giorni dei weekend e anche a caso sta lavorando quindi comunque non, non possiamo andarci nei giorni della settimana però se vai nei weekend in questi parchi a fare questi picnic e ammirare i fiori di ciliegio che cadono molto spesso è difficile trovare un posto carino cioè magari ti trovi l'unico posto disponibile è quello vicino ai bidoni o quello vicino ai cessi quindi magari puoi pagare questo servizio che appunto ti tengono il posto al posto tuo e ti, ti assicurano di avere un bel posto dove fare picnic tra l'altro questa agenzia offre anche dei servizi extra con i quali possono addirittura farvi da catering oppure buttarvi via la spazzatura dopo che voi avete finito di mangiare praticamente tu vai, mangi e te ne vai fantastico vi assicuro che sto seriamente pensando di usufruire di questo servizio perché mi sembra favoloso utilissimo, giuro al quinto posto troviamo il servizio alabai questo dico subito che si suddivide in due sottocategorie allora il primo è per i lavoratori che magari hanno scelto di fare o che sanno per fare questa scelta di lavorare come host o hostess, capite? sono quei lavori che comunque se tu sei bravo ti permettono di guadagnare comunque una grossa cifra in pochissimo tempo tuttavia se fai questi lavori e poi cerchi un lavoro serio, questo lavoro può seriamente incidere sulla tua carriera lavorativa quindi praticamente questo servizio ti consente di iscrivere un'azienda per la quale tu fittiziamente hai lavorato che così non ti si macchia il tuo curriculum il secondo tipo è se magari hai fatto qualcosa che non vuoi che il coniuge ti scopra metti che sei uscito con una o sei uscito con uno e ti serve un alibi questa agenzia ti permettono di crearti un alibi perfetto tra l'altro ho letto cercando un po' su internet che questa agenzia offre anche dei servizi per i fittizi divorzi quindi magari ti assumono un attore che va a sedurre la vostra moglie o il vostro marito e così potrete avere un divorzio più vantaggioso. Questo veramente è veramente tristissimo, però non è elencato sul sito, quindi non so se sono solo male lingue di questa azienda o se è la verità. In ogni caso, se offrono già questa tipologia di servizi, se anche facessero un altro passo non mi sorprenderebbe assolutamente. Alla quarta posizione troviamo leva il cerume con stile. Sapete, in Giappone ci sono molte cliniche che offrono questi servizi che ti permettono di togliere il cerume dalle orecchie. Tuttavia, sapete, molti di questi sono abbastanza noiose, il personale è vestito come delle dottoresse, e a molti giapponesi la cosa non ispira particolarmente. Però, se voi unite a questo mix, magari una bella donzella vestita da maid o in yukata, il tutto prende tutta un'altra eh, sfumatura, diciamo. Tra l'altro eh, ti tolgono il cerume, mentre voi poserete la vostra simpatica testolina sul grembo di questa eh, dolce donzella. Sì ragazzi avete sentito bene Quindi voi sarete lì così Sulle ginocchia di una gnocca E qua vi toglieranno il cerume Non so perché ma Tutta questa cosa mi, mi fa un po' impressione Però vabbè ragazzi Tanta, tanta, tanta cultura anche nel video di oggi Passiamo alla terza posizione Alla terza posizione troviamo il servizio Sorry, not, so, sorry Praticamente questo è un servizio, secondo me, forse tra i più divertenti Praticamente in Giappone sapete che quando si fa una cappellata Bisogna dire sumimasen o menasai, insomma dipende Tuttavia c'è da dire che comunque scusarsi è un'arte Quindi magari potreste aver bisogno di professionisti che professionalmente si scuseranno per voi. È veramente difficile immaginare come possa assumere qualcuno che va a scusarsi al posto mio però sembra che questo servizio sia particolarmente utilizzato non tanto per le scuse personali ma quando magari che ne so un'azienda ha fatto una grossa cappellata e allora mandano qualcuno come rappresentante per scusarsi per tutti loro. Il che per gli italiani sembra assurdo ma sapete che per il giappone non è così assurdo cioè c'è un che di logico in tutto quello che ho detto in Seconda posizione troviamo il servizio No Maria io esco. Questo è un che di assurdo secondo me, però evidentemente esiste. Avete presente quando magari che ne so, ehm, state lavorando per un'azienda e volete licenziarvi e andare a lavorare da un'altra azienda perché magari avete ricevuto un'offerta di lavoro più vantaggiosa. Tuttavia, in Giappone diciamo che questo licenziarsi spesso molti giapponesi la vivono come un qualcosa di sbagliato, comunque sentono una forte pressione per dover dire al loro capo che lasceranno il lavoro quindi assumono qualcuno che lo farà al posto vostro quindi che telefonerà o andrà a incontrare il vostro capo di lavoro per dirvi che vi volete licenziare dovrete comunque elaborare tutti i documenti poi necessari per lasciare il posto di lavoro tuttavia sembra che questa agenzia si occupi del della cosa più difficile per molti lavoratori che è appunto contattare il capo e dire della vostra esigenza di lasciare il posto siamo arrivati adesso in prima posizione in prima posizione abbiamo toccato veramente il fondo però perché veramente questo Servizio anche di assurdo A dir poco Comunque è il servizio e levate quel pelo Ragazzi non so se vi è mai capitato Ma sapete che ogni tanto ci sono quegli amici Che hanno quei 1, 2, 3 Peletti che gli escono dal naso e possono anche essere molto fastidiosi, magari state parlando, state facendo anche una discussione molto interessante ma voi siete concentrati a guardare quei peli che penzolano dal loro naso però non sapete come dirlo perché non volete eh, ferire i sentimenti di questa persona quindi cosa fate? Assumete questa agenzia che manderà in via del tutto anonima una lettera alla persona interessata e dirà eh, che deve togliersi quei peli tra l'altro queste lettere sono anche mandate in modo super dettagliato potrete scegliere il tono con cui mandarlo se è più pacato o più diciamo diretto e soprattutto quale delle due narici ha questo problema e quanti sono i peli che penzolano e che devono essere rimossi oddio questa azienda ha affermato che eh, da quando ha aperto questo servizio ha tolto ben 500.000 peli dal naso di persone che erano affette da questo problema veramente grave. Io ragazzi non so più cosa dire, giuro che dopo questa... Vabbè ragazzi in ogni caso spero che questo video vi abbia intrattenuto Io ragazzi non ci credo che esistano tutti questi servizi Comunque ragazzi vi assicuro che esistono Vi lascerò i link in descrizione di tutti i vari servizi E ditemi quale di questi servizi usereste di più Il mio preferito e l'unico che forse potrei pensare di usare è quello di, quello di tenere il posto. Comunque ho deciso di usare anche il servizio numero uno, e infatti manderò al mio amico Sol Mafia proprio questi mail per chiedergli di rimuovere dei peli dal naso perché mi infastidiscono. E esattamente sono due peli dalla narice sinistra. In ogni caso ragazzi lasciate un mi piace se volete altri video così, e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio da Seba, ciao! bene ragazzi siamo arrivati al momento clou di questo video perché mi trovo sul sito quello che puoi dire ai tuoi amici o nemici di togliersi dei peli dal naso come potete vedere quindi adesso deciso di scrivere a soul mafia eh, di togliersi i peli dalla narice sinistra vedete così poi saremmo felici e contenti e non dovrò più fissare eh, i peli che gli escono dal naso quindi qua mi sono preparato già il nome di eh, Solmafia è Marco Ferrara ovviamente questa email sarà mandata in modo del tutto anonimo questa è la sua email. e eh, ho già scritto che deve toglierselo dal... Ah, se facciamo da entrambi i lati, da entrambe le radici, ne ha eh, due peli per narice che deve togliersi. Cos'è la mia relazione con la persona eh, interessata? Siamo colleghi, direi. Mm, diciamoglielo in modo aggressivo. Ok. Inviamo adesso le mail a Sol Mafia e scopriamo se nel prossimo video si toglierà i peli dal naso. Via! Ciao, ascolta, volevo dirti che se ti arriva un'email in giapponese con scritto Marco Ferrara, eccetera, te l'ho inviata io. So che dovrebbe essere anonimo questo servizio, però te lo dico perché so che sei ignorante, non parli giapponese. Quindi praticamente eh, è un servizio che ti consente di dire ai tuoi amici o nemici, come in questo caso, se gli escono magari dei peli dal naso e da quale narice. E io te l'ho inviata dicendoti che devi toglierti due peli dal naso da entrambi le narici. E niente, volevo vedere se funzionava. Io, Serafini, ormai ho smesso di cercare di capirti, sinceramente. Uh... Ciao! Conacchi, siamo conacchi oggi e siamo al 45 piano del Keio uh, Hotel e stiamo facendo l'afternoon tea, guardate che meraviglia! 50 euro di afternoon tea, <ride> merenda più elaborata qui al bar di Muji, con questo caffè, un po' di pollo fritto e tante cose strane. Mm. Continua la nostra seratina. Adesso ci siamo spostati a Golden Guy e guardate chi c'è anche. A caso, a caso. Ah. Do you think it's like actually a big deal here? Coronavirus? Oh. What what? What do I need to do? Gosh, your zoom-ins are so like. Ecco qua sono da cosci a tagliare i capelli. Oggi siamo a cena con Sadako Sadakatsu dice Bene Guardate che bontà ragazzi che bontà. Guardate che cosa è arrivato. Mamma mia, un taiko cheese. buon appetito!